su tg scuola bene comune vi proponiamo oggi alcune riflessioni del professor libero tassella didattica a distanza chi paga i docenti quando non basta un grazie di una ministra in questi mesi a partire da marzo i docenti hanno assicurato un lavoro in remoto chiamato didattica a distanza spesso misconosciuto e con impiego di strumentazione personale ma soprattutto con aggravio di costi telefonici per non parlare delle conflittualità nate all'interno delle famiglie allorquando il lavoro remoto della moglie insegnante coincideva con quello del marito bancario e con le lezioni a distanza dei figli tra l'altro è stata un'esperienza nuova in cui si procedeva a tentoni per prove ed errori con un aggravio di ore di lavoro gestita come avvisi prescrittivi dei dirigenti o dei loro delegati che arrivavano a qualunque ora della giornata con un whatsapp anche dopo le 23 modificando quando era stato deciso la settimana prima o la mattina precedente. Come poi non aggiungere la sovraesposizione dei docenti ai danni da videoterminale con conseguenti patologie oculistiche ed ortopediche soprattutto alla colonna vertebrale, tratto cervicale e lombare. Tanto premesso, non abbiamo visto un solo sindacato affrontare questa problematica, come se la loro attenzione si fosse cristallizzata da mesi solo sul precariato e su una risol sua risoluzione tramite una graduatoria per titoli. Sui rischi correlati a questo nuovo lavoro, che gli insegnanti chiedono di non riprendere a settembre, Oltre agli aspetti che abbiamo segnalato, nessuno ne ha parlato, tranne il dottor Vittorio Lodolo Doria e noi di Scuola Bene Comune. Noi siamo convinti che non basta semplicemente un grazie e chiediamo quanto segue. Punto 1. Il FIS 2020 oggetto di contrattazione per un insegnamento in presenza deve essere rivisto e diviso per la parte spettante ai docenti, a tutti che sono stati impegnati nella didattica a distanza contrattazione istituto Punto 2 i fondi previsti per le prove invalsi anno scolastico 2019-2020 siano destinati ai docenti impegnati nella didattica a distanza Contrattazione integrativa nazionale Punto 3 I fondi previsti per l'alternanza scuola-lavoro anno scolastico 2019-2020 dalla 107 siano destinati ai docenti impegnati nella didattica a distanza Contrattazione integrativa nazionale 4. Parte dei fondi destinati alla formazione per l'anno scolastico 2019-2020, ivi compresi quelli per la sperimentazione non ancora impegnati, siano utilizzati con provvedimento del Ministro dell'Istruzione, pre-intesa sindacale ai docenti impegnati nella didattica a distanza. Punto 5. I fondi destinati ai progetti non realizzati nell'anno scolastico 2019-2020 con provvedimento del Ministro dell'Istruzione d'Intesa con i sindacati siano destinati ai docenti impegnati nella didattica a distanza. Arrivederci, alla prossima, saluti da Scuola Bene Comune e Libero Tassella.